E adesso veniamo allo sport eh, che è senza dubbio un veicolo di inclusione come dimostra anche la prima edizione della Corsa per l'Europa che come associazione Europa Now eh, viene organizzata domani a Gorizia Eric Giuseppe è presidente, è uno degli ideatori perché partite eh, proprio da lì Buongiorno Eric, siamo in ritardo Buongiorno, sì domani è la prima edizione della Corsa per l'Europa ex Europo eh, in Sloveno è appunto una, una corsa che si svolge proprio su, sull'ex frontiera, è una corsa che organizziamo appunto con un'associazione italiana, la WISP e poi con un'associazione eh, croata, eh, slovena scusate sportna, spesa Nova Gorizia, sì. e dunque questa questa, eh, questa corsa ha la, la volontà proprio di ricordare anche per quale motivo abbiamo creato abbiamo fondato l'Europa e per manifestare in prima persona la voglia di difendere il progetto e portare avanti i suoi ideali, la pace, la democrazia il rispetto delle minoranze, la solidarietà, la fraternità su cui si fonda l'Unione Europea eh. e lo facciamo appunto su un, su un luogo simbolo eh, che è appunto l'ex frontiera tra Italia e, e Slovenia. Eh, ricordiamo perché... anche che Gorizia e Novia Gorizia sono eh, appunto città di confine ma senza confine perché Italia e Slovenia poi tra l'altro saranno anche capitale europea della cultura nel 2025, anche questo c'è cioè, cioè, qualche anno insomma e anche un evento sì, sì, assolut <ride> assolutamente assolutamente è importante appunto fare fare vedere proprio unificare con, incarnare con, dei, con dei, dei, degli eventi con dei, dei, dei simboli e, e lo sport, questa corsa appunto la, la, la, la corsa si può anche fare camminando, eh, sono due percorsi di 6 e 12 chilometri e proprio ovviamente lo sport è inclusione è, e anche è un progetto di memoria lì, vero e, esatto Esatto mm. e è proprio l'idea anche di, di andare su dei luoghi simboli eh, della memoria europea eh, per proprio rafforzare questa, questa consapevolezza collettiva di sapere perché abbiamo fatto un'Unione Europea, perché a un certo punto i paesi che si erano fatto eh, la guerra e, e, e qui sul posto eh, tra Gorizia e Nova Gorizia ce, ce le ricordiamo, eh, con i Sacari, con i, i Mosolei, eh, qui e proprio ce lo ricordiamo, l'Unione Europea è stata fatta... A, superare le tragedie del, del novecento, cioè le, le, le guerre, guerre mondiali e il tutto il principio. E anche lì tra l'altro questo... fu un simbolo dell'allargamento ricordo nel 2004. Eh, però to, torniamo um, velocemente se sono previsti altri appuntamenti per questa Corsa per l'Europa. Sì, cioè, l'appuntamento allora, mm. la, la, è, è, è domani sì. è domani, domenica alle nove e mezza davanti alla è che, che la, la stazione anche appunto, che è proprio dove c'era l'ex frontiera, e poi questa, questa corsa per l'Europa si svolge anche nell'ambito del Festival e Storia, che è questo grande festival della storia, che quest'anno ha come tematica fascismi, e in cui dà appunto tutte le declinazioni del, del, del che cosa significa la parola fascismi. Mm. Eh, ecco, va bene, anche... si vince. È una corsa per eh, ovviamente per am amatoriale non si vince vero? Non, non si vince, si vince l'Europa. <ride> sì, sì, è una, è una cosa ecco, appunto non amatoriale. competitiva, ecco. però ognuno può provare, può provare a fare un buon risultato. Va bene, come, vedremo. Come, come, eh, grazie allora, grazie Eric Joseph per essere stato con noi allora appuntamento domani a Gorizia.